Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia nel breve video di oggi ci occuperemo di un argomento molto interessante, breve, molto facile è come realizzare una specie di dark team, cioè di, di tema scuro, di stile scuro per LibreOffice noi abbiamo installato LibreOffice 7, siamo in Linux ma ovviamente LibreOffice può essere installato anche in Windows è gratuito, noi vediamo se eh, lo diciamo apriamo dopo averlo installato vedete che si mette con i menu quelli normali a tendina e si mette con lo stile con un tema chiaro chiaro vedete noi concentriamoci sul fatto che le barre degli strumenti sono grigi il foglio è bianco con la font come vedete che è nera possiamo farla un pochino più grande così vediamo la casa un pochino meglio vedete quindi quando si installa il LibreOffice 7 il tema è chiaro le barre degli strumenti sono grigi il foglio è bianco e la fonte nera per poter introdurre un tema scuro diciamo siccome LibreOffice non ce l'ha proprio di suo è necessario metterlo a livello di ambiente operativo è molto facile cioè mettere il tema scuro e il dark team nel sistema operativo si va nel menu principale noi abbiamo Xubuntu poi si va nei settaggi vedete gestore delle impostazioni o settings e poi si sceglie aspetto super facile a questo punto si può scegliere uno dei temi dark che ci sono ad esempio scegliamo questo qua attendiamo un attimo e vedete che il contenuto delle finestre diventa scuro, diventa nero vediamo quale effetto ha avuto il LibreOffice il fatto che a livello di sistema operativo, cioè di Linux, abbiamo scelto un tema dark ricordiamoci siamo andati nel menu principale all'interno dei settings, molto semplice, e poi l'aspetto e nella lista abbiamo scelto quelli che sono etichettati con dark vediamo, ritorniamo e vedete che le barre degli strumenti non sono più grigie ma sono nere evidentemente però rimane un pochino diciamo questo foglio bianco che ci dà eh, un pochino fastidio agli occhi i temi scuri vengono utilizzati sia per non infastidire altre persone all'interno della stanza o anche per risparmiare energia elettrica perché se in una rete ci sono tanti computer con il tema scuro a tutti gli effetti anche in un tablet si risparmia un pochino di, di batteria allora vediamo come si fa è molto semplice, si va nel menu strumenti, tools, opzioni poi vedete questo primo menu a tendina, noi lo apriamo e c'è dentro colori dell'applicazione, Application Colors. Attendiamo un attimo, quello che si può fare, ricordiamoci che automaticamente abbiamo il foglio bianco con la font nera, vedete c'è scritto lo sfondo del documento, Document Background, e scegliamo un colore che potrebbe essere un nero, potremmo, eh, potremmo scegliere anche diciamo un grigio scuro, facciamo così, facciamo Apply ed ecco che viene scelto il nero. Non ci, piace, non ci piace molto, vediamo un po', questo nero è troppo nero, già notiamo che quando si sceglie uno sfondo nero eh, per il foglio di videoscrittura, automaticamente vedete l'applicativo sceglie una font bianca, altrimenti nero su nero non si vedrebbe. Scegliamo un altro, andiamo su eh, colore personalizzato, attendiamo un attimo, scegliamo un grigio molto scuro, va, questo qua, ci piace di più, facciamo così applica ok vedete è un pochino più tollerabile adesso giusto per fare una cosa carina noi possiamo fare così facciamo a caratteri verdi come se fosse un vecchio diciamo eh, computer degli anni 60 70 scegliamo un verdino ed ecco che vede un pochino no? uno schermo un vecchio schermo a caratteri verdi quindi quello che abbiamo fatto è per introdurre un dark team in LibreOffice l'abbiamo introdotto in realtà all'interno dei settings del sistema operativo all'interno di Aspetto vedete, molto semplice e poi quello che abbiamo fatto per avere nero anche il fondo siamo andati su Opzioni Tools e dopo nel primo menu a tendina abbiamo Application Colors attendiamo un attimo abbiamo scelto un nero un grigio e abbiamo fatto una specie di carattere verde tipo Matrix su sfondo nero bene il video finisce qui grazie a tutti per averlo visto fino alla fine spero sia stato di vostro interesse